Ciao a tutti, siamo andati a copiare un regalo per Vane, il microfono e la torta, perché oggi è il suo compleanno e fa otto anni. E poi andiamo, un altro giorno andiamo con i suoi amici... Um, dove? Ai gonfiabili. Ai, gonfiaboli. Ai gonfiabili. A giocare. A giocare con le palline. Poi ce lo scivolo. È bellissimo quello scivolo. Ci vediamo dopo, le... ci vediamo dopo... al negozio dei giocattoli. Ciao. Okay. Ciao, siamo arrivati. Guardate lì. Adesso andiamo a comprare la torta Vanessa, che oggi è il suo compleanno. E... <ride> e dopo andiamo a comprare i giochini. Sei pronta per i giochini? Sì. Ma ne vuoi una anche tu di giochino? Sì. E che giochino vorresti? Dopo ci pensiamo. Dopo. Mi ci... Metto un po di c'è il burro cacao? si sì. mettilo? Mm, mm. ma la senti lì? Sì. guardate siamo entrati un po' qui dove la tessera va? dove la mamma. girare. ok di wow, qua la giostrina? Sì, voglio provare vuoi andare sulla giostrina? Che meraviglia! Eh, aspetta perché ci saranno le palline. Eh, lo so, amore, però adesso è chiuso, non possiamo entrare. E dopo? Non lo so, poi vedremo, ok? Adesso Sei andiamo a scegliere si... la torta, dai. Okay. Eh, no, no, no, no. Quante cose buone! Quante cose buone! Cosa proviamo? Adesso andiamo a vedere anche le torte che ci sono. Sì, aspetta, aspetta, aspetta, perché lì, lì non c'è un pasticcino. eh perché se lo sono già mangiato. Guardate la torta. Adesso facciamo scrivere il nome, il nome di Vanessa. Nome di Vanessa. Sì. Auguri Vanessa. Brava. C'è la torta. Eppure ho fatto qui è mio. fatto qui e fatto qui è per Fatto qui è per, qui è mio. Ho fatto qui per vane. Hai fatto la scorta. Vediamo, qua ci sono Aguri. le candeline con su scritto auguri. Qui otto e... anni. E abbiamo fatto aggiungere il nome. La toppa. Gli abbiamo fatto aggiungere il nome Dove auguri vedi? vanessa Dove? qua sotto ha scritto vanessa lo vedi Ah sì! adesso prendiamo i pasticcini come eh? a sapere il nome io di vanessa? gliel'ho detto io ah. ciao siamo arrivati a toys Guarda guardate lì. lì che meraviglia questo è il nostro Anni negozio Anni preferito Anni. vero Ani? Sì. lo sapete che adesso siamo qui perché compiamo per, il regalo per vani e anche, anche uno per me Wow, ma c'è tutto l'allestimento per Halloween. Che meraviglia! Aia. Aia. Guardate che bello. Io comprerei tutto, tutto, tutto, tutto. Ascolta, amore. Andiamo a cercare il microfono per la Hai scelto questo tu? Sì, la croi baby? Sappiamo. Vabbè, la componendo così, così ci sono due. Andiamo a scegliere adesso il microfono? Guarda com'è alta questa bambola, amore! È alta come te. Mm. Siete alte uguali, ma che bella! È bella, eh! La bella. vorrei comprare! Andiamo! Eh? Andiamo! La vorrei comprare lei! Abbiamo scelto il microfono, guarda che è al contrario. Eh, <ride> Questo microfono è veramente carino. Ha un'asta selfie dove mettere il telefono così mentre canti ti riprendi. Perché Bello eh? Le delle... le non lo so. Poi okay. mamma. An... Quando sarò grande, quando, ah, quando fare il compleanno a 5 anni, mi comprerà la bambola e la cosa per il mappa mondo. Il così conosciamo tutti i paesi del yeah, mondo. Yeah, ok yeah. Eh, allora eh, eh, Ani eh, ascolta, eh, abbiamo eh, finito? Ah, oh, ciao, ciao. <ride> abbiamo finito, abbiamo preso mm. i regalini che mancavano, la torta e i pasticcini, possiamo andare a casa? Sì, ma dove è la torta e i pasticcini? In macchina, no. No. No. Ciao! Ciao. Ci vediamo dopo in macchina. Ciao, siamo andati a casa e dopo gonfiamo i palloncini di tavenna Ci vediamo dopo. Mua. Ciao amici, Anastasia non è riuscita a resistere, ha già aperto la sua crybaby. Guardate che bella, guarda Ani. Aspetta, ping. fai vedere la tua crybaby? Wow, quella unicorno. Non lo so amore. Poi a casa ci fai vedere tutto, ok? A casa, eccolo. Fa vedere. E qui dentro, guarda. Vedete che qui c'è a casa la fine? Eh, hai trovato il ciuccio? Eh no, ancora non lo voglio aprire. Ah, allora io vado oh, a casa. Cos'è? Non ho vedo. Fatto. Ah. Allora, noi andiamo a casa ah, e iniziamo a preparare la festa per Vanessa, le facciamo Guardate, una sorpresa, allestiamo la taverna con tutti i palloncini e gli striscioni, poi ci vediamo dopo. bacio ho ciao Aspettate, aspettate. Cosa c'è? Ho petto. Cos'è il petto? Vediamo. Uno stendino. Wow, uno stendipanni. Wow. Che bella con l'unicorno! Ma che fortuna! Anch'io voglio la magliettina unicorno! Oh che ciuccio! Oh, finalmente! Guarda, guardate! Bellissimo! Ah, e poi le cappine! Ok, possiamo andare a casa che ho fame? Sì, andiamo, io mangio! Quando arriviamo a casa vi faccio vedere cosa mangio io. E poi la mamma. Ciao! Lei mangerà pane e nutella <ride> e io qualcos'altro. Ciao! Ciao! A dopo! Ciao ciao! Ciao amore! Siamo tornati a casa? Sì. Dopo le nostre spese matte di oggi però, stamattina. Però gonfiamo i pannoncini perché è tampo'. Adesso ti... tampoco dobbiamo andare a prendere Vane. Esatto, allora... tra poco esce Vanessa da scuola e noi dobbiamo preparare la stanza per sì, il, il suo compleanno, almeno la la un pochino. Presa. Io chiudo gli occhi? Vai, vai, vai, vai. Sentite? È <ride> pazza. Allora, Vani, okay, vediamo te. un po' cosa abbiamo comprato stamattina. Sì, abbiamo comprato pallecino. Allora, abbiamo già fatto Appa fare ah, Chi la vuole? Appa. Abbiamo già fatto confezionare i regali del Bella. toys quindi dobbiamo metterli qua poi li metteremo in un'altra parte quindi abbiamo deciso che questo tu cos'è che volevi regalare la Vane? no aspetta volevo regalare ah, la benda tutti gli slime più la benda sì. e invece questi due sono da parte di Daniel giusto? ok poi mamma e papà hanno fatto altro bene qua ci sono i regalini da parte del fratello e okay, della sorellina dobbiamo aprire la ghirlanda con su scritto happy birthday e i palloncini dobbiamo gonfiare i palloncini da attaccare alla ghirlanda siamo pronte va sì, Ani? dobbiamo fare velocissimi perché tra poco dobbiamo andare a prendere la lame yeah, ho uh, no non ce la puoi fare la mamma non guarda che la rompi tu ma no ho già fatto Ani guarda Ok, vediamo un po' di cosa si tratta. Non ce la faccio più. Dai Anastasia, se la rompi la ghirlanda non la possiamo più recuperare, eh? E Tata! Ole, ecco! Ah, ma bisogna unirli! Com'è? Uh, ah no, aspetta! Wow, che bello! Piano piano piano! Che bello, guardate! È tutto già unito così? Abbiamo anche degli spazi per poter scrivere qualcosa. Cosa scriviamo? Mamma, sono tutti attaccati. Meno male, così adesso la attacchiamo da qualche parte. Sai io dove la vorrei attaccare? Lì. Eh, sì, dove c'è sì, scritto happy, happy hour, noi ci mettiamo happy birthday. Vi facciamo vedere subito. Ecco, Attacca. noi pensavamo di attaccarlo qua. Cosa ne dite? Vediamo un po' come eh, sta. Ani, ah, prendilo dall'altra parte, in fondo di qua. Ani, sei al contratto? Prendilo da questa parte Anastasia okay. cosa ne dici? Ti piace? Eh, così? È bellino, vero? Così? Lo vorrei attaccare un po' più in alto. Eh, qua sopra allora? Sì, qua in alto? Eh? Sì, Lo attacchiamo qua sì. in alto? Cosa ne dite? È carina come idea? È sotto, sotto i palloncini. E ecco. sotto mettiamo i palloncini. Sì, è sotto i sì, Va bene, allora adesso mi ingegno per attaccarlo alla sì, alto. Ciao! Abbiamo attaccato Ciao. la ghirlanda con su scritto happy birthday to you e noi abbiamo aggiunto piccolo amore Vanessa e abbiamo attaccato sì, i palloncini, vi piace piacere. come idea? Abbiamo... Sì. Anastasia ha deciso di attaccarli lì e devo dire che la sua scelta è stata giusta, vero amore? Sì Sei stata bravissima, ascolta Ani! Adesso manca solo una cosa. Cosa? Andare a prendere Vanessa. Sta uscendo da scuola. Andiamo a prenderla? Ci vediamo dopo in macchina con Vanessa. Ciao! Abbiamo aggiunto anche i regalini da parte di suo fratello e di sua sorella Anastasia. Guardate che meraviglia! Mamma mia, non vedo l'ora che arrivi, Vanessa. Speriamo che la sorpresa le piaccia. Ani, vieni! Ho aggiunto i regalini sul tavolo. Cosa ne dici? Vieni a vedere. Vieni a vedere se l'idea ti piace della mamma. Qua sopra, li vedi? Belli, guardate. Wow. io aspetta prima. Che bellissima! La prima in macchina. Ti piace allora aver messo anche i regalini? Sì, e dai. E i tuoi? Di lei, e e i dai. Ok, a dopo, ciao. Ciao, ci vediamo dopo in macchina con Dani. Tutti oggi è il mio compleanno e io ho anche tagliato i capelli. Mamma? Sì, ciao. Anastasia aveva detto che avremmo fatto il video a Vanessa quando sarebbe uscita da scuola. No, il video, la diretta! E la diretta la facciamo dopo ed eccoci qua. Dai Vane, dopo ci saranno delle sorprese per te. Sei contenta? Sì. Sei curiosa? Mm -hmm. Io e Ani abbiamo lavorato molto eh, stamattina e anche oggi pomeriggio. Ciao bene E oggi a scuola? Ani saluta! Ciao! E oggi a scuola i compagni mi hanno fatto pure gli auguri e abbiamo cantato a tanti auguri a te, tanti auguri a te. E sono felicissima perché i miei compagni mi hanno detto che è un taglio bello e poi perché è scalato così, eh. E poi mi hanno cioè, e poi anche la maestra mi ha detto che è un taglio bello. E poi, poi cos'è che volevo? Ah sì, e che non vedevo lo, sempre a scuola pensavo pensavo che dovevo tornare a casa e guardare e aprire tutti i miei regali che arrivavano i nonni ed ero felice ed è, e sono felicissima. Quindi, e sabato cosa facciamo Vane? Alla festa alla Gorà. E cos'è la Gorà? È, eh... è un posto divertentissimo. Ma non è solo lei, pure io quando il mio compleanno. Esatto. Un posto divertentissimo dove ci sono cioè e' giganti gonfiabili. gonfiabili ci sono degli scivoli delle strutture con le palline e, e un campo gommi. da calcio però per cioè per maschietti si sì, però è gommoso eh, sai sono gonfiabili sì. vale eh. e con chi lo facciamo il, il compleanno sabato? con i miei compagni e quindi ci divertiremo un sacco mm -hmm. e faremo un video anche in quell'occasione ok? si sì. va bene siamo arrivati a casa amore Anissimo. ci vediamo dopo saluta Ciao, ma ci, ci vediamo dopo con l'apertura dei regali e eh, della torta. Oh, oh. Ciao Guido. Ciao.